Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, nella lezione numero 17 del corso di arabo base per principianti. Oggi, inshallah, tratteremo la lettera Jim, ossia Harful Jim. E come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera Jim con le vocali corte, poi con le vocali lunghe e faremo degli esempi di parole. Possiamo incominciare alla Baracatilla, Jim Fetha Gia Gia, Jim Damma, Giù, Giù, Jim, Kasra G. G. Jim, succun, ge, ge. E ora vediamo degli esempi di parole. Jim, fetha, ge, ge. Giazarun, Giazarun. Traslitterazione. Già un, e vuol dire carota, gim, fetha, già, già, giara sun, giarasun, traslitterazione. Jara sun e vuol dire Campana o campanella, giim, damma, giù, giù, giund, giund, traslitterazione, giund <sup> <sup> e vuol dire soldato, Jim Damma, giù, giù. Giù Benon, giù non, traslitterazione, giù e vuol dire formaggio. Jim Kasra. G, G, G serum, traslitterazione serum, e vuol dire ponte. Jim, Castra, G, G. Gibelun, Gibelun, trasiterazione gibun, e vuol dire montagne o monti al plurale. Gim, sukun. G. G. Najmon Najmon Traslitterazione Najmon E vuol dire Stella Jim Sukun J J Fuggilon Foggielon, traslitterazione, Foggielon, e vuol dire Ravanello. E ora passiamo alla gym con le vocali lunghe. Gim, fatta, elif, ja G, Jim, Damma, Weu, well, Giù, Giù, Jim, Kasra, G, yeah, G. E ora vediamo degli esempi di parole. Jim, Fetha, Alif j'a Jha Jha Musun, musun. Traslitterazione Jha Musun E vuol dire Buffalo Gim, damma, weu Giù, giù Wujuhun, wujuhun Traslitterazione Wujuhun E vuol dire facce o visi Gim, Kastra, Ye, yeah. Gi. G. Girenon, Girenon. Trasiterazione. Girenon. E vuol dire vicini di casa. Con questo abbiamo terminato la lezione di oggi sulla lettera GIM. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione in ci'Allah, che tratterà la lettera H. Alla prossima!